Ciao a tutti, sono Elena Pau, sono qua per dirvi che darò il mio contributo alla rassegna Politicamente Scorretto a Casalecchio di Reno con uno spettacolo di repertorio che si chiama Luna di Giorno, dedicato alla figura di Pierpaolo Pasolini. Proporremo una selezione di testi, di parole scritte, di parole cantate di Pierpaolo Pasolini. Non sarò da sola, il mio compagno di scena sarà Matteo Gazzolo e saremo accompagnati da Ennio azzeni al pianoforte, Alessandro Azzori al contrabbasso e Daniele Russo alla batteria. Vi aspetto dunque il prossimo 23 giugno alle ore 18 per la rassegna Politicamente Scorretto 2021 a Casalecchio di Reno nei canali Facebook e YouTube.